Che cosa sta succedendo in questo momento in Russia e Ucraina? Anzi, in Europa. O no, in tutto il pianeta. Proveremo a saperlo in questo video. E risponderemo anche a molti di voi che si chiedono se i Simpson avevano previsto anche la guerra. Questa notte il presidente russo Putin ha ordinato l'attacco, all'alba di questo giovedì anche Kiev si è risvegliata come una città in guerra, le truppe russe sono entrate anche dalla Bielorussia e Crimea, ci sono state diverse esplosioni a Kiev, Putin ha ordinato ai paesi stranieri di evitare interferenze, chiunque provi a interferire o a minacciare deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà conseguenze mai sperimentate nella storia. Se la Nato intervenisse in questa guerra ci sarebbero delle terribili conseguenze che probabilmente non siamo neanche in grado di immaginare. La popolazione di Kiev cerca di scappare, si vedono lunghissime file di persone che tentano di allontanarsi dalla guerra e sperare una vita tranquilla. Il presidente ucraino ha rivolto un appello all'occidente diffuso anche sui social network in cui chiede di fermare Putin e la guerra ma qual è stata la risposta della Nato a questa situazione? Per adesso e solo per adesso quello che è stato dichiarato dal presidente americano Biden è stato di ribadire il discorso sulle sanzioni che verranno poi imposte alla Russia ma a quest'ultima non sembra dare troppo peso. L'obiettivo di Putin è di spostare l'Ucraina sotto la sfera russa. Molti si chiedono se la sitcom animata Simpsons è riuscita a prevedere anche la situazione attuale? Più o meno sì. Il mio canale aveva già previsto la guerra in un video. Lo trovi in descrizione. L'episodio dei Simpsons non contiene riferimenti diretti all'Ucraina, ma è comunque impressionante riscontrare come ancora una volta i Simpson abbiano indovinato quantomeno la direzione di certi avvenimenti. Unione Sovietica avrà piacere di amnistiare il vostro sottomarino indisciplinato. Unione Sovietica, ma non si era disciolta? Sì, è questo che volevamo farvi credere. <ride>